Buongiorno compagni e compagni, eh, io parto anche da una considerazione che reputo importantissima in questa assemblea. Allora noi veniamo da un incontro al Mise per quanto riguarda la vendita di AST perché la Dissen Group ha deciso di punto in bianco che Last Terni non è più strategica per il suo gruppo e la D di AST ha detto che non verrà più al MISE perché eh, il board massimo di ThyssenKrupp si rifiuta di partecipare agli incontri ministeriali perché in Italia c'è il reato di aggio Allora, A parte che questa è una grandissima cavolata che non preclude assolutamente alcun tipo di livello e di consultazione a livello Politico. Però questo rilancia un tema. Io quando eh, la D stava dicendo questo mi è venuto in mente eh, le parole dette dal board massimo della Group all'indomani del processo eh, sulla strage di... T della Thyssen a Torino quando dissero che in Italia non si può fare impresa perché i manager in Italia appunto vanno in galera. Allora questo tema io credo che deve, che deve eh, iniziare a farci ragionare eh, innanzitutto della difesa della Costituzione per rilanciare un tema che a noi de deve essere imprescindibile, la sovranità l'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo e allora io dico qui pubblicamente ai miei manager visto che sono un loro op operaio che non si devono stare a permettere di dire e di fare ciò che vogliono perché l'Italia deve tornare ad essere un paese sovrano, sovrano. e allora questo è un, è un altro tema che deve farci riflettere e da questa assemblea è venuto un elemento chiaro, è venuto un indirizzo chiaro che è quello della rottura completa con questa Europa dei trattati perché la sovranità e l'articolo 1 si difende solo se si mette in discussione e si rompe con questa Europa perché l'Europa per come la conosciamo noi è divenuta solo ed esclusivamente una sovrastruttura imperialista. Allora com compagne e compagni eh, l'importante è proseguire da questo punto di vista uniti, uniti e partendo e ripartendo dai luoghi di lavoro, io cito sempre come anche la, la scorsa volta l'esperienza che come USB Ast Terni stiamo facendo, perché è importantissima, perché è un'esperienza che inizia veramente a parlare con i lavoratori. Ci sono lavoratori che iniziano a essere interessati e che ci chiedono possiamo ve venire alle vostre assemblee? Dico certo, certo, perché dobbiamo ca capire che eh, i lavoratori, gli sfruttati, la frammentazione di classe che c'è oggi eh, in questo paese è dovuto chiaramente anche al lavoro scientifico perpetrato da 25 anni a questa parte dai soggetti politici e sindacali che volevano che o che pretendevano e che ci hanno, eh, e, e che ci hanno tradito di, dicendoci che, che volevano starci a difendere. Eh, L'accordo al mise del 2014 che ci ha portato a questa situazione in AST eh, se chiuderanno i forni e quindi il cuore pulsante dell'acciaieria questo è dovuto ad un accordo sottoscritto al Mise nel 2014 che non ha difeso né la fabbrica né i propri lavoratori e questo accordo è stato firmato da CGL Cisle Will. Allora noi dobbiamo avere il coraggio, come ho detto la scorsa volta e lo ripeto ancora oggi, dobbiamo avere il coraggio di dire e di lavorare e, e di dire chiaramente che un soggetto politico comunista di sinistra radicale comunque sia non deve essere rappresentato anche e non deve avere la sponda politica con CGL, Cisle e Will innanzitutto perché questi sono diventati dei nemici dei, la, dei la, lavoratori eh, con questo Concludo dicendo che eh, questo è un tema che particolarmente mi sta a cuore e che non ho sentito molto in questa assemblea ma perché comunque sia sì, a noi questo è un, è un tema che sta nel nostro DNA. La lotta e il lavoro di ricomposizione sociale che questo soggetto politico deve fare e farà da dopo le elezioni deve eh, mettersi in testa il presupposto della militanza politica anche di stampo antifascista perché eh, le esperienze politiche anche di riaggregazione a sinistra, penso a sinistra italiana, penso a liberi e uguali e loro hanno declinato l'antifascismo in tutti questi anni sotto un presupposto culturale, no, l'antifascismo è militante, è pratica sociale, è lotta, è lotta contro i fascisti in tutti i quartieri e allora compagni e compagni sono ve veramente felice di, di stare qui oggi e, e vi dico al lavoro e, a, e alla lotta, grazie mille.